Ciao! Se stai guardando questo video, stai guardando lo sviluppo della tua libertà finanziaria. Proprio qui, proprio adesso. Ti presentiamo il contratto Minting QCXP, l'ultima innovazione decentralizzata presentata da SinexChange. QCXP è una valuta decentralizzata altamente liquida, quotata su più borse e scambiata per oltre un miliardo di dollari. Seleziona il contratto Minding QCXP più adatto a te e ottieni dal 14% 18% di ricompense all'anno. I tuoi token QCXP sono protetti in un deposito di sicurezza decentralizzato. Sei l'unico proprietario dei tuoi token. Alla fine del contratto riavrai tutti i tuoi token nel tuo portafogli. Con Minding Contratto Intelligente ottieni la tua rendita passiva che stavi cercando. I token QCXP puoi convertirli... In qualsiasi altra valuta come Bitcoin, USDT, Ethereum o persino in contanti. Non solo questo. Ottieni un miner virtuale con ogni contratto di minting. Ti arrivano premi aggiuntivi fino al 25% all'anno per 10 anni. Deposita o ritira i tuoi token in qualsiasi momento. Mantieni il controllo completo. Crea entrate passive sulla tecnologia blockchain, senza avere alcuna conoscenza tecnica. Inizia con il tuo telefono a coniare la tua storia di successo. Per attivare il contratto mining, torna da chi ha condiviso questo video con te. L'attivazione avviene solo su Invito.